Stefano De Martino e Gilda Ambrosio, foto e dettagli della vacanza in montagna con Santiago Stefano De Martino e Gilda Ambrosio stanno ancora insieme Continua a gonfie vele la storia d'amore tra Stefano De Martino e la nuova fidanzata Gilda Ambrosio Dopo la presunta crisi raccontata dai media qualche mese fa, la coppia ha trascorso il capodanno insieme. Con i due pure Santiago, il figlio che il ballerino di Amici ha avuto quattro anni fa dall'ex moglie Belen Rodriguez. Durante le festività natalizie, come racconta il settimanale Chi, la stilista napoletana ha conosciuto il figlio del fidanzato. Stefano e Gilda non erano però soli con il bambino, con loro c'era anche Adelaide De Martino, sorella del nuovo inviato dell'Isola dei Famosi, e un gruppo di amici. Come svela la rivista diretta da Alfonso Signorini, De Martino e Lambrosio si sono mostrati complici e uniti ma hanno accuratamente evitato di baciarsi in pubblico, sia in discoteca sia sulle piste da scimmie. L'ultima vacanza insieme prima dell'Isola dei Famosi. Quella ST. Moritz è stata l'ultima vacanza per Stefano De Martino e Gilda prima di una lunga lontananza. Lex marito di Belena è infatti in partenza per l'Honduras, dove sarà l'inviato della nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Il campano partirà qualche giorno prima del 22 gennaio data in cui verrà trasmessa in onda su Canale 5 la prima puntata del reality show e tornerà in Italia ad aprile, quando ci sarà la finalissima del programma. Un periodo di lontananza che sicuramente metterà alla prova Stefano e Gilda, insieme dalla scorsa estate. Nel frattempo entrambi preferiscono mantenere il massimo riservo su questa storia d'amore, nessuno dei due ne ha mai parlato apertamente. Stefano e Gilda Ambrosio, parola d'ordine e riservatezza. Nessun selfie insieme, nessun dedica sui social network, Stefano e Gilda hanno optato per la massima discrezione e riservatezza. Una scelta ben ponderata da De Martino, che in passato ha vissuto una relazione troppo mediatica con la showgirl argentina.